Ciao a tutti, questa è psicologia e web marketing, io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di neuromarketing strumentale applicato al web design, di come questa disciplina rivoluziona l'approccio al design moderno e come la sua applicazione può incidere profondamente sul successo di un business di digitale. Lo facciamo insieme a Stefano Civiero che durante la nostra chiacchierata ci darà tantissimi consigli utili, belli, pronti, da testare subito sui vostri progetti online. Ciao Stefano e benvenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, Stefano è cofondatore e ricercatore in usabilità di Neuro web Design, che è un'agenzia che si occupa di analisi di neuromarketing applicato al web e in questi anni si è occupato di analisi per tantissime realtà italiane e anche internazionali, sia in ambito turistico che commerciale. Allora Stefano, eh, partiamo subito su, con l'acceleratore, lo faccio con una considerazione. Tutti ne, ne parlano in questo momento, è diventato abbastanza di moda, ma in pochi secondo me sanno veramente ciò che stanno dicendo quando eh, si riferiscono al concetto di analisi di neuromarketing. Ecco, lo chiedo direttamente a te che metti le mani in pasta nella cosa da, da, da un bel po' di tempo e, e sai di cosa si sta parlando. Cosa significa ottimizzare il web design grazie al neuromarketing strumentale? Allora, hai detto, hai detto bene, significa innanzitutto partire dalla conduzione di user test, ovvero, ehm, ovvero andare a fare un recruiting su quello che potrebbe essere il target del cliente che commissiona l'analisi dell'ottimizzazione della piattaforma, e portarli ad esempio nel nostro laboratorio e facendogli indossare degli strumenti particolari come ad esempio un eye tracker, un elettroencefalogramma, ma di questo magari ne parlerò più tardi, andare a indagare quello che è il loro comportamento in risposta allo stimolo di marketing presentato, che in questo caso si tratta appunto della piattaforma, del sito web e-commerce, oggetto di analisi. Significa andare a capire quali sono le reali esigenze, i reali bisogni di quello che è il consumatore, che è il reale fruitore della piattaforma in quanto spesso e volentieri eh, un sito web viene realizzato secondo quella che è l'esperienza del designer o secondo i criteri espressi appunto dal cliente, ma ci si dimentica troppo spesso di quelli che sono invece di quelli che sono i reali fruttori della piattaforma, di quelli che sono gli utenti che non sono technology come, come meta, me eh, te, ma sono persone in carne ed ossa e per questo motivo è molto importante, sono molto importanti i dati che ricaviamo direttamente da, da queste da questa utenza ecco mi, mi ricollego a questa cosa i dati no eh, sono curioso di sapere nel senso eh, si tratta di, di che tipo di dati e soprattutto immagino che abbiano eh, a che fare in gran parte con il tipo di emozioni che, che, che l'utente prova nel, nel trovassi davanti alle interfacce. Come possono essere misurate e, con gli, e che strumenti usate per misurare? Allora, i nostri dati vengono definiti di tipo qualitativo, nel senso noi facciamo ricerche di tipo qualitativo. Eh, secondo la mia opinione questo è vero in parte, nel senso che eh, poi quando Andiamo ad analizzare l'output di questi strumenti, eh, spesso e volentieri ci troviamo davanti a database di migliaia di dati, e quindi va da sé che nel loro piccolo anche questi sono big data, sono dati quantitativi. Eh, da dove ricaviamo questi dati? Li ricaviamo da strumenti come eh, l'eye tracker, la tecnologia eye tracking, che permette di andare a indagare quello che è il comportamento visivo di una persona mentre naviga un sito web o un e-commerce. Um, questo può essere valutato sia dal punto di vista attentivo quindi andando a misurare quali sono i punti d'attenzione che ha la persona durante la navigazione ma anche da un punto di vista eh, cognitivo nel senso che ci sono determinate metriche che permettono anche solo con il tracciamento del movimento oculare andare a capire se la persona eh, ad esempio è in uno stato di workload cognitivo viene definito nel settore di carico mentale eccessivo per eh, elaborare e navigare facilmente la piattaforma. Eh, un altro strumento che utilizziamo è l'elettroencefalogramma. Eh, questo, unito al, all'analisi del comportamento visivo, ci permette di capire se, ad esempio, nel visualizzare un elemento del sito c'è un coinvolgimento di tipo positivo oppure negativo nel vedere quel determinato stimolo. Um, è risaputo un po' secondo le, le ricerche neuroscientifiche che ad esempio un'attivazione dell'emisfero prefrontale sinistro è sinonimo di un coinvolgimento di tipo positivo viceversa l'attivazione dell'emisfero prefrontale destro è sinonimo di un coinvolgimento di tipo negativo nei confronti dello stimolo che si percepisce. L'altro strumento che, che utilizziamo è il GSR è un acronimo che sta per Galvanic Skin Response, eh, cosa fa? Eh, misura eh, la variazione dell'attività elettrodermica misura le, le variazioni della sudorazione dell'epidermide. Dell in questo modo, cosa si può capire? Si, si può capire il grado di attivazione emozionale che ha la persona sempre appunto in risposta allo stimolo, è una sorta di, di metro emozionale che, che abbiamo. Ehm, ci tengo a sottolineare che i dati ricavati da un singolo strumento possono lasciare il tempo che trovano, nel senso che eh, spesso e volentieri il dato più preciso si ha ovviamente dalla triangolazione, dal matching, dei dati che si hanno tra questi strumenti. Eh, mi viene da chiedermi, è molto interessante intanto, il alcuni strumenti che ci sono online che simulano in maniera algoritmica questo tipo di, di risposte, quanto sono attendibili alla luce di quello che tu mi dici? Allora, eh, dipende sempre da cosa si vuole ad andare ad analizzare. Allora, eh, senza dubbio eh, il webcam tracking eh, ha un livello di precisione decisamente più basso rispetto che a un eye tracking, remote o eye glasses, che viene utilizzato, ad esempio, nel nostro laboratorio durante una, un test di usabilità. Eh, tuttavia, se eh, lo scopo, ad esempio, è quello di andare a verificare quali sono, eh, che ne so, i punti attentivi in first viewport, ad esempio, di un sito web, quindi la prima, pagina che, la primo, la prima schermata che un utente vede quando atterra nel sito, se a questi strumenti si associano competenze pregresse da parte del ricercatore che eh, utilizza quello, quel, quel particolare strumento, allora questo può avere un senso, cioè si riescono a ricavare comunque delle cosette eh, che possono essere molto interessanti, delle modifiche che possono essere anche interessanti, senza andare a compiere dei test in laboratorio. Se invece si vuole un grado di analisi più approfondito, quindi si vuole andare a scavare in quello che, che sono le, le implicazioni architettoniche anche della, della piattaforma, è indispensabile l'utilizzo di strumenti come che vi ho detto prima, quindi eye tracking, la e così via sì, eh, eh, credo anche tra l'altro che non sia sicuramente così semplice <ride> avere il controllo su questo tipo di strumentazione me lo, me lo confermerai sicuramente assolutamente, assolutamente no, ci vogliono determinate competenze eh, in particolar modo a livello statistico, eh, soprattutto di analisi de dell'output eh, una registrazione di EG di, di qualche minuto ha un spara fuori un database di non so quante migliaia di, di celle che poi devono essere lavorate con software statistici particolari. E non, è, non è un lavoro per tutti, ecco. non è un lavoro per gli improvvisati. Infatti, mi ricollego, tu che, che tipo di storia hai? Sarebbe molto curioso sapere cioè qual è stato tutto il percorso, tra l'altro sei giovanissimo che ti ha portato ad arrivare a questa specializzazione professionale. Allora... Il mio background eh, è di marketing, nel senso che ho una laurea specialistica in marketing, ma nel contempo anche di tipo statistico, nel senso che ho avuto modo di frequentare diversi corsi, sia individuali che meno, legati alla, alla data science, al data scientist e, e all'analisi all scientifica dei dati. Eh, inoltre, ho la fortuna anche di aver. Aggregato nel, nel mio team, nel nostro team, nel team di neuro web design, persone che hanno determinate competenze. Eh, nuova del team, ad esempio, è una psicologa neuro, eh, laureata in neuroscienze cognitive. Ah, interessante. E so che lavori e lavorate principalmente in ambito turistico, che avete maturato una, una grossa esperienza nel campo già da, da diversi anni. E Visto che chi, chi, chi segue questo tipo di rubrica è sempre attentissimo alle dritte, ok? A qualcosa di pratico da applicare, va, va, metto, metto, metto insieme qualche informazione anche da te, ok? utile, visto che ti ho qui ed è assolutamente Bye. da sfruttare la situazione. Ti ringrazio per la disponibilità. Allora, ehm, ehm, quello che mi piacerebbe è che tu mi potessi raccontare qualche scoperta che avete fatto in campo comportamentale e user experience. E... La prima cosa che ti chiedo è, un page ad esempio, entriamo nell'ambito turistico, di un albergo, secondo te che caratteristiche deve avere per essere attrattiva e che regole deve seguire? Allora, eh, sappiamo tutti che il settore turistico è un mercato fortemente concorrenziale, sia nel mondo fisico ma anche e soprattutto nel mondo virtuale. Tanto è vero che di solito il consumatore turistico online eh, vive un'esperienza on-life, sia nel mondo reale che in quello digitale. E eh, spesso e volentieri eh, si fa riferimento ovviamente a quello che è il processo d'acquisto tipico di un consumatore turistico online, che solitamente va a fare cosa? Va a navigare quelli che sono i player principali del mercato come ad esempio le OTA, le Online Travel Agency, eh, Booking.com, Expedia e così via. Quindi eh, la, loro, la loro mente, il loro cervello sostanzialmente si abitua a quello che è un determinato layout eh, del design grafico di un sito web e una dritta che vi posso dare è quella che andare a riprodurre qualche elemento eh, di questi player del mercato che hanno un forte vantaggio competitivo. Eh, altro non fa che tenere l'utente, nel momento in cui atterra nella, nella piattaforma del nostro sito web, in una sorta di comfort zone, viene definito anche ambiente conosciuto. Eh, le, quali, quali sono le caratteristiche principali? Allora, innanzitutto bisogna lavorare moltissimo sulla first viewport del, del sito web, in quanto nei primi secondi di navigazione l'utente ha già un'opinione, un, un giudizio più o meno consapevole su quello che può essere l'efficacia e l'efficienza del vostro sito web. È necessario quindi fornire quelli che sono gli elementi eh, di base e propodetici alla conversione nel minor tempo possibile, ma anche che siano facilmente distinguibili dal resto della piattaforma. Mi sto riferendo sicuramente al logo, al menu di navigazione e in particolar modo, ovviamente, trattandosi di eh, piattaforme turistiche, del Booking Form, quell'elemento che permette all'utente di eh, accedere a quello che è il sistema di prenotazione della struttura. Ecco, una dritta che posso dare in tal senso è quello che magari riprendere la, le tinte, i colori di quello che è il booking format, ad esempio di booking.com, il famoso box quadrato giallo con la call to action uh, blu, Uh, sicuramente facilita l'utente nell'elaborazione di quel elemento eh, lo, valuta, lo valuta in maniera più, più veloce e quindi anche più propenso e stimolato a proseguire il, il proprio percorso di prenotazione all'interno della, della struttura non da meno eh, sicuramente le immagini perché il, il turismo è il business dei ricordi, le emozioni sono il collante dei, dei nostri ricordi e um, il turista, noi tutti quando viaggiamo vogliamo vivere delle, delle emozioni e um, l'immagine che si utilizzano all'interno di un sito web turistico devono essere... Devono eh, cercare eh, di rendere il sito come la prima porta che l'utente apre della struttura ancora prima che l'utente si sia recato fisicamente nella struttura stessa. Dai, hai qualche altro consiglio da dare riguardo, nel senso, la, tipo la, lo stile con cui deve essere fatta, prepara, preparato uno shooting oppure le, i, i temi, i, le, le prime immagini che deve vedere un utente sul sito, che, su, su che tipo di soggetti devono essere incentrate? Allora qui dipende molto anche dalla tipologia di struttura, ovvero se parliamo di una struttura leisure oppure di una struttura business. Ehm, rimanendo nel campo del, del viaggio di piacere, allora innanzitutto bisogna capire se la struttura vuole o meno comunicare il territorio in cui è circondata, ehm, le, le immagini, le belle immagini di naturalistiche eh, ci mantengono in uno stato di relax, di calma fondamentale per non innalzare quelli che sono i picchi di stress che sono inevitabili all'interno di un processo d'acquisto eh, fondamentali eh, invece è l'utilizzo di persone all'interno delle immagini eh, che caratteristiche devono avere queste persone? Allora, non tutte le figure che si utilizzano all'interno delle foto possono essere eh, positive per l'internauta in quanto la cosa migliore è che rispecchino quello che è il proprio target di riferimento. Ehm, fatto questo, di solito si parte ovviamente nel capire questo da, da un'analisi delle, delle buyer personas pregressa, che poi viene condivisa anche con, con il fotografo. Fatto questo si può giocare tantissimo con l'orientamento delle persone all'interno del sito web, L'uomo per, per natura è un essere estremamente sociale e empatico, e quindi anche semplicemente ruotando il viso o facendo indicare a, una, a un soggetto contenuto all'interno di un'immagine booking forma piuttosto che una call to action, il box delle offerte. L'orientamento attettivo, l'attenzione del consumatore va verso appunto quell'elemento, quella call to action eh, importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di business della struttura. Sì, interessante, interessante. Ma eh, adesso ampio un attimo la domanda, non più sulle immagini, ma eh, mi, mi chiedo: esistono tu prima mi, mi parlavi di, di convenzione, no? di ambiente conosciuto. Mi viene in mente che magari anche la scelta dei colori per un sito eh, in ambito turistico possa avere dei limiti a un certo punto di vista. Cioè io posso decidere di andare a prendere qualsiasi tipo di palette o dei vincoli. Allora, eh, il consiglio che posso dare in questo senso è di non eccedere. Eh, ci sono dei colori eh, soprattutto il rosso ad esempio che è il colore dell'attenzione principale il rosso attira subito la nostra attenzione insieme magari anche alla, al giallo che è quello più luminoso di tutti tuttavia eccedere ad esempio quel colore rosso ehm, altro non fa che tenere eh, a livello proprio inconsapevole l'utente in uno stato di allerta di pericolo Ehm ci sono invece colori, ad esempio l'azzurro piuttosto che il verde, che sono tenui che mantengono lo stato di calma, di relax del, del consumatore. Eh, un ottimo trade-off tra il rosso e magari il giallo è l'arancione. L'arancione è il calore per antonomasia delle call to action, forse è più utilizzato eh, per i bottoni nel, nel, mondo, nel mondo web ovvio che eh, deve essere complementare a quello che è il colore di sfondo. Anche in questo caso un ehm, grosso ragionamento va fatto sul colore di sfondo, nel senso che io devo ancora trovare un colore migliore del, del bianco e del, per rendere quelli che sono gli white space all'interno di, di un sito. Certo. Mi piacerebbe chiudere il discorso tornando a una parentesi che avevi aperto prima, molto molto interessante. Tu mi dicevi... Eh, quando si tratta di gestire la parte di prenotazione online, eh, magari è importante riuscire a mantenere delle convenzioni più possibili con quello che, si, che è l'abitudine dell'utente, del, dell ormai eh, abituato a navigare sulle OTA e, e così via. Hai qualche, qualche dritta riguardo proprio al, al sistema di prenotazione? Cioè basta semplicemente andare a riprendere le best practices o c'è qualche cosa in particolare che hai scoperto in questi anni? Allora, ehm, io finora vi ho parlato magari di tenere l'utente nella sua comfort zone. Tuttavia ciò non preclude magari qualche nudge, ovvero qualche spinta gentile verso la conversione. Eh, ad esempio Booking.com fa scuola in, in tal senso con l'utilizzo di messaggi del tipo ci sono n.mila utenti che stanno guardando la tua struttura in questo momento. Ecco, questi messaggi possono essere tranquillamente ripresi lungo il, gli step di, di prenotazione del del consumatore turistico per spingerlo gentilmente verso quella che è la, la prenotazione in struttura. Eh, molte strutture ricettive hanno una booking engine di terze parti, mm. ovvero di aziende che eh, forniscono il sistema di prenotazione che si collega al sito. Il, il consiglio che posso dare loro quanto sono poche quelle che hanno un sistema di, di prenotazione integrato, a meno che non siano strutture eh, molto grandi, molto importanti, è di andare a personalizzare questo Booking Engine, perché si può, in maniera tale che eh, rispecchi innanzitutto le cromature, i colori, del sito web eh, del sito web originale e eh, nel contempo... Eh, si, si giochi molto su quello che è l'ordine delle camere all'interno del booking engine mm -hmm. ovvero si presentino ad esempio nella stessa viewport ehm, ad esempio tre possibili scelte di, di camera, una o due delle quali sono sostanzialmente troppo onerose per la tipologia di scelta che ha scelto ehm, il consumatore nel momento in cui ha selezionato data, numero di persone nel, nel booking form così che sia più eh, predisposto a scegliere l'opzione centrale, tra virgolette, del, um, e quindi prenotare. Interessante. Eh, io starei a parlare con te ancora un'altra ora riguardo a questi argomenti che sai che eh, sono, sono assolutamente anche la mia passione, però insomma eh, è, è giusto anche che ti lasci continuare il tuo lavoro, diciamo così. Eh, ti, eh, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, dove possiamo trovarti? Allora, mi potete trovare... Eh, su LinkedIn, come Stefano Civiero, mi potete scrivere a stefano.civiero.neurowebdesigner.it eh, Potete seguire Neuro Web Design attraverso i social network, sia su Facebook che su LinkedIn e basta, in televisione non ci sono ancora finito. Spero. <ride> quindi <ride> bene Stefano un mega abbraccio, grazie mille per le utilissime informazioni che ci hai dato ci vediamo alla prossima intervista se ti è piaciuto il video metti un like segui il canale per rimanere aggiornato sui prossimi appuntamenti, ciao a tutti ciao ragazzi, ciao a tutti